Per la rubrica Il sessuologo risponde, mi scrive una donna che è da poco diventata madre, ha da poco quindi ha avuto il suo primo figlio, e vive l'esperienza un po' particolare dal suo punto di vista del non avere più desiderio sessuale. Cioè mi scrive che eh, prima, sia prima della, della, di rimanere incinta che durante la gravidanza, il suo desiderio sessuale è sempre stato un, quello che lei descrive un, un bisogno, una cosa molto spontanea e naturale che percepiva e che la portava quindi a far sesso, a cercare la sessualità con il suo partner tutte le volte che ritenevano opportuno. Mentre oggi invece mi scrive, eh, adesso che eh, quindi terminata la gravidanza è passato il tempo che doveva passare prima di potermi riapprocciare al sesso però adesso quindi non sento più quella spontaneità non sento più quel, quel bisogno di far sesso e questa cosa mi dice eh, mi manda in confusione perché poi diventa un po un problema eh, sia eventualmente personale ma anche relazionale con il mio partner e di per sé quindi nel ragionare su questo per noi può essere utile prima di tutto partire da quello che la persona che mi scrive eh, dice riferendosi al suo desiderio sessuale, cioè parlando di questo argomento la persona descrive il desiderio sessuale come un bisogno, come qualcosa che era spontaneo, che è una cosa che benissimo effettivamente che per lei questo quest elemento risultasse spontaneo, ma altrettanto è altrettanto importante considerare che poi il desiderio sessuale di per sé non è un bisogno, non è una cosa che naturalmente spontaneamente si attiva, sia chiaro? può attivarsi anche spontaneamente in maniera naturale e senza nessun tipo di incoraggiamento, però è un qualcosa che sottende sempre una serie di processi e procedimenti che quando non li capiamo ci può sembrare tutto spontaneo, ma in realtà hanno tutta una loro forma, una loro funzione che può essere sempre danneggiata se si va a intervenire su quelli che sono gli elementi che producono quel desiderio sessuale. Cioè, per capire... Anche una macchina nel momento in cui funziona e la vediamo che va in giro per la strada, ci può sembrare effettivamente che semplicemente funzioni perché è naturale che le macchine funzionino. Però dentro ci sono un sacco di pezzi che andando a toccarli, andando a manipolarli, possono produrre il fatto che la macchina non funzioni più. E questa cosa funziona allo stesso identico modo anche per la sessualità. Non è che solo perché funziona allora è naturale, spontaneo e fisiologico che debba funzionare. In realtà ci sono tutta una serie di passaggi che permettono quel funzionamento, che noi lo si viva con semplicità e con natura naturalezza, a volte è proprio quel meccanismo che può fare sì che eh, conseguentemente, quando poi c'è una difficoltà sessuale, eh, noi ci si trovi totalmente spaesati, senza sapere da che parte sbattere la testa. Questa cosa succede con tante difficoltà sessuali, si parli di eh, problemi legati al desiderio sessuale, si parli di problemi di eccitazione, della durata del rapporto sessuale, dell'orgasmo, eh, di aspetti eh, che desideriamo, su cui abbiamo confusione, di alcuni modi di vivere la relazione con il partner. Spesso nella sessualità c'è questa idea che le cose dovrebbero funzionare a prescindere, spontaneamente, senza bisogno di metterci la testa. Ok, magari eh, se hanno funzionato una volta in maniera spontanea, tutte le volte in cui non funzionano in altrettanto modo, eh, c'è qualcosa che quindi che, eh, non va in noi, c'è qualcosa di rotto. Non è detto che sia così. Semplicemente questi elementi hanno tutta una tecnica, una procedura per il modo in cui funzionano e quando funzionano, quando vediamo che otteniamo il risultato che desideriamo, quella è la migliore delle occasioni per non adagiarci sul «allora va tutto bene, non ci devo pensare», per non creare eh, illus eh, teorie illusio illus illusionarie, fantasiose, sul fatto che è così che dovrebbe funzionare è giusto che sia così. Ma anzi, quelle sono le occasioni in cui la sessualità, nella sessualità nel rapporto di coppia funziona tutto bene, eh? Quella è l'occasione in cui, per un attimo, almeno per un attimo, mettere da parte la poesia e lo stato dell'arte della questione e provare a soffermarsi sul tecnicamente, concretamente, seriamente, cosa sta funzionando per portare a questo risultato? Mi sento così bene, bellissimo! Che cosa ti sta facendo sentire così bene? Cosa stai pensando e stai provando che ti fa sentire così bene? E quindi per rispondere alla persona che eh, mi poneva una domanda sul desiderio sessuale dopo una gravidanza eh, la prima cosa quindi che mi viene da suggerire è provi a ripensare al desiderio che prova precedentemente a quello che prima le permetteva di vivere la sessualità con quella spontaneità che ha percepito per anni e provi a pensare non più a quello come un qualcosa di magico che funzionava di per sé ma piuttosto provi a cercare di approfondire che cosa oggettivamente funzionava in quei momenti, quali erano i pensieri che funzionavano, le emozioni eh, che l'accompagnavano, le sensazioni fisiche, le situazioni, cos'era in, in quei momenti là che per lei funzionava. Perché poi ognuno ha degli interruttori diversi rispetto al desiderio sessuale e conoscere i propri, conoscere i propri gusti, è fondamentale per potersi gestire in maniera efficace e volontaria e piacevole nella sessualità e nel rapporto con gli altri. Quindi, di per sé, la prima cosa che la persona che mi scrive può provare a fare è cercare di andare a guardare il proprio passato e cercare di capire meglio che cosa funzionava all'epoca per imparare a conoscere meglio i propri gusti e quindi anche cercare, perché no, di riscoprirli e riportarli alla luce nel presente considerando che il presente comunque è intrinse intrinsecamente, inevitabilmente diverso dal passato cioè adesso avete un figlio adesso non siete più in due, siete in tre almeno e il fatto che arrivi un'altra persona una persona così importante come un figlio con tutte le attenzioni, i pensieri, le aspettative che si porta dietro un figlio con tutte le energie che richiede dedicarsi a qualcuno che ha totalmente bisogno di noi soprattutto quando è molto piccolo quello inevitabilmente scombussola tutto il resto è una cosa che va a modificare il nostro modo di pensare la priorità che diamo ad alcune emozioni ad alcuni aspetti del rapporto con l'altro dove finisce la nostra attenzione cioè se in passato potevo magari pensare di concentrarmi sul mio partner sulla mia partner e poi invece successivamente esiste molto con molta probabilità il fatto che io mi sia allenata per eh, settimane, mesi a svegliarmi ogni eh, mezz'ora, ogni ora e dover andare a controllare se va tutto bene cioè a quel punto è un condizionamento al devo pensare a questa cosa qua e ci sta che quello poi sia meno compatibile con una leggerezza d'animo che invece magari in passato poteva permetterle di vivere con spontaneità e piacevolezza il sesso, senza bisogno di pensare attivamente al sesso. La testa in passato magari dava direttamente alla sessualità, magari il corpo le dava delle sensazioni che spontaneamente facevano sì che la sua attenzione si concentrasse sul sesso. Mentre oggi è possibile anche che il corpo non sia diventato più soltanto qualcosa che lei usa per se stessa, ma il corpo può essere anche diventato qualcosa che usa per suo figlio, per sua figlia può anche essere che questo elemento in più anche abbia cambiato il modo in cui lei pensa ad alcune parti del proprio corpo in cui lei pensa a alcune funzioni può anche essere che il momento in cui il suo partner eh, si avvicina al suo seno per lei ad oggi non è più quella sensazione eccitante che provava in passato, ma una sensazione che ha acquisito un significato diverso o che è una sensazione che magari è diventata anche un po' fastidiosa, perché poi allattare ha tutta una serie di pro e contro che è complicato andare a riassumere con la magia della, della poppata. In realtà, per alcune persone è un'esperienza un estremamente sgradevole il fatto di allattare i figli. E di per sé, senza focalizzarci troppo su questo, ma la situazione è cambiata. È cambiata ed è cambiata una volta ma cambierà altre volte che non sarà per i figli sarà per il lavoro sarà per altre questioni della vita continueranno a cambiare le cose che succedono nel suo quotidiano e quindi un primo passaggio può essere andare a guardare il passato capire cosa funzionava come funzionava e cercare di ritornare con la testa nel presente in maniera più consapevole una seconda direzione in cui provare a sperimentare e lavorare è sul iniziare a osservare il presente in maniera un po più tecnica un po più attenta, un po' più profonda, cercare di capire meglio a cosa penso, come ci penso, che emozioni provo, cercare di ascoltarsi in maniera più chiara e cercare di lavorare sul presente in modo tale che sia una partecipazione attiva a quello che sta facendo e non un qualcosa che funziona nonostante lei, senza di lei. Considerando quindi che magari in questa sperimentazione potrebbe capitarle che il desiderio sessuale ritorni spontaneamente, e anche in quel caso sarà un momento in cui potrebbe essere estremamente opportuno non soffermarsi al per fortuna sta cosa è tornata allora così non ci devo finalmente più pensare no cercare di fare anzi in modo che il momento in cui questa cosa ritorni sia il momento in cui bene è tornata cerchiamo di capire che cosa ho fatto che cosa ho pensato che ha permesso a questa cosa di riprendere a funzionare rispetto alla macchina che in cui si era forse danneggiato quel pezzo del motore, che cosa ho cambiato che fa sì che adesso finalmente il motore funzioni? È una coincidenza o era proprio quella la cosa che si era alterata? In che modo si era alterata? Prendiamo l'occasione per conoscerci meglio, per conoscere meglio quello che funziona, succede dentro la nostra testa. Perché poi, anche quando parliamo di eh, desiderio sessuale, di eh, sessualità, di genitali, di rapporto col corpo, non esiste nessun corpo che funzioni staccato da una testa e quindi comunque in qualche modo sempre qua bisogna tornare nel cercare di capire in che modo cervello e corpo stanno dialogando per portarci al risultato che desideriamo io spero che con la mia risposta abbia offerto qualche spunto di riflessione abbia offerto qualche eh, indicazione utile per cercare di riprendere un contatto sano ed efficace con se stessa e per recuperare il benessere sessuale che in questo momento purtroppo è andato un po' perduto, si è un po' opacizzato negli anni e mi raccomando se non riuscisse a lavorarci da sola mi raccomando chieda aiuto, si faccia aiutare Penso che chiedere aiuto poi è il primo passo per migliorare io in questa nota quindi sul, della rubrica il senso lo corrisponde spero di essere stato d'aiuto io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video